La Presidenza del Consiglio e l'Agenzia per l'Italia Digitale hanno da poco pubblicato e presentato in versione alfa le linee guida di design per i siti web dell'APA, linee guida finalizzate a realizzare un'identità visiva coerente per i siti delle pubbliche amministrazioni. Per sapere più esattamente di cosa si tratta e a chi si rivolgono e ancora quali siano le prospettive future e la relazione con quanto sull'argomento è previsto dalla strategia per la crescita digitale 2014-2020 abbiamo ritenuto interessante sentire la testimonianza del dottor Claudio Celeghin dell'ufficio comunicazione e relazioni esterne dell'AGID, che ha collaborato al coordinamento redazionale delle linee guida. Sono state da poco presentate le linee guida di design dei siti web. Di cosa si tratta e qual è l'obiettivo? Le linee guida dei siti web intendono fornire uno strumento coerente di sviluppo grafico per le interfacce dei siti web della pubblica amministrazione. Si rivolgono principalmente ai designer, ai fornitori, quindi, ma anche alle relazioni dei siti web che curano il progetto e in ultima istanza al cittadino, che è il destinatario finale di queste linee guida, perché quello che si vuole ottenere come obiettivo è quello di eh, fornire al cittadino un sistema coerente di, eh, di design e di interfaccia per far sì che il sito e tutti i siti delle pubbliche amministrazioni siano facilmente consultabili e eh, coerenti fra loro, non solo da un punto di vista grafico, ma anche strutturale e funzionale. Le linee guida sono raggiungibili all'indirizzo design.italia.it, quindi sono all'interno di un sito web, sono un sito web, in continua evoluzione, in modo tale da poter recepire le indicazioni che provengono dalle comunità di designer, dagli sviluppatori, dalle redazioni dei siti web della pubblica amministrazione e anche dai cittadini. Dopo le linee guida di design, quali sono i prossimi passi? Le linee guida intendono essere il primo passo verso la realizzazione della piattaforma di Italia Login. Italia Login che per essere effettivamente implementata necessita di alcuni strumenti infrastrutturali e anche di design che al momento non sono o stanno per essere implementati o non sono ancora stati del tutto realizzati. Parliamo ad esempio dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR, parliamo di SPID, del sistema pubblico di identità digitale, del sistema anche dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni che è già in atto, eh, della fatturazione elettronica, tutti i sistemi che intendono razionalizzare il, la fruizione e le modalità con cui la pubblica amministrazione si rivolge al cittadino. Anche le linee guida intendono essere uno strumento di razionalizzazione e di efficientamento della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, in modo tale che l'utente non si perda in interfacce poco chiare, non particolarmente accattivanti da un punto di vista estetico e soprattutto ehm, dove le informazioni a volte sono difficili appunto da eh, reperire.